Allora io riprenderei dal punto in cui ci siamo lasciati ieri a parlare di grafi, in realtà eravamo praticamente terminato il capitolo di queste slide, riprendo velocemente le cose che abbiamo detto sul finire di lezione, perché poi al termine di oggi ci torneranno utili, dove avevamo scoperto che gli alberi e i grafi che abbiamo inizialmente approcciato no? in due modi diversi, quasi indipendenti, in realtà sono due facce della stessa struttura dati, o meglio, gli alberi sono un caso particolare di grafi. Un caso particolare è meno eh, particolare di quanto si pensi, nel senso che dire, abbiamo detto, che un grafo sia aciclico e chiamarlo albero sono la stessa cosa. Ehm con la differenza che un albero si presume che sia connesso, altrimenti parliamo di foresta, ma questa è se vogliamo una, una sottigliezza terminologica, a chiamare albero oppure foresta nel caso in cui sia sconnesso. Però la caratteristica principale di un albero è il fatto che sia aciclico, cioè un grafo che non contiene cicli. Detto in altri termini, equivalenti, tra due, qualunque nodo, tra, diciamo, tra due, qualunque nodi, quindi scelta... Comunque vogliamo una coppia di nodi appartenenti alla stessa componente connessa, se vogliamo essere pignoli, esiste un cammino solo che li congiunga, esiste un modo solo che li congiunga. Eh? Un, un percorso solo per passare dall'uno all'altro. È univoco, non ci sono altri modi. Ci fossero due modi diversi, allora avremmo trovato il modo di creare un ciclo. Vado per una strada e torno per quella diversa. Qui stiamo parlando di grafi non orientati. Eh? Ehm... E questo è ciò che ci permette di dire eh, di poter scegliere arbitrariamente un qualunque nodo di un grafo aciclico, ossia albero, e usare quel nodo come radice. Perché eh, il resto del grafo si orienta, non dico automaticamente, ma implicitamente, perché ogni altro nodo del grafo sarà raggiungibile in un solo modo, attraverso un solo tipo di percorso, da quella che abbiamo scelto come radice. Mm? Ehm, nel caso in cui non ci siano cicli, questo è univoco, vedremo più avanti, quando parleremo di visite, cosa succede quando ci sono dei cicli, quindi non, quando non trattiamo alberi. Mm? Quindi in questo caso è un albero implicito, no? che c'è un orientamento implicito degli archi dato dalla scelta della radice, ma se io scegliessi la radice in un punto diverso, questi archi mi verrebbe voglia di orientarli in modo diverso ancora. La stessa informazione, gli stessi archi, gli stessi vertici, ma organizzati in un modo diverso perché ho scelto la radice in modo diverso. Questo, se vogliamo, è uno dei principi del bilanciamento degli alberi così come l'avevamo visto negli alberi di ricerca, in cui posso cambiare la radice, posso spostare, prendere l'albero per un orecchio oppure per l'altro e lui sotto si, si riorganizza e ovviamente in funzione della radice che scelgo la lunghezza dei rami sinistri e dei rami destri sarà diversa e quindi posso giocare su questa flessibilità proprio per ottenere delle prestazioni migliori. Ecco, la slide che invece ieri non avevamo citato è questa, ma eh, se vogliamo non far altro che riprendere un concetto che avevamo dato all'inizio, che i grafi, sia orientati che non orientati, possono anche essere, come si dice, pesati. No? Un grafo pesato normalmente è un grafo nel quale qualunque arco ha associato un valore tipicamente numerico, tipicamente un numero reale. Eh, questo vale sia per i grafi non orientati in cui questo peso 4 vale sull'arco tra 1 e 2, varrà a maggior ragione sui grafi orientati, in cui ovviamente ovvi ci siano archi diversi nei due versi che vanno ad esempio da A a D e da E a A, questi due archi avranno ciascuno un peso indipendente dall'altro. Mm? Teniamo a mente queste varie sfaccettature, perché poi. Questi grafi, oltre che disegnarli la lavagna, dovremo anche poi memorizzarli in strutture dati. Quindi dove metto l'informazione sull'arco, dove metto l'informazione sul peso, saranno domande che poi ci faremo. Ehm, tendenzialmente, nella maggior parte dei casi, i pesi sono numeri che si possono assumere positivi, quasi sempre, perché rappresentano quasi sempre un costo o un beneficio no? nell'usare quell'associazione eh, o nel passare da quel percorso però questo chiaramente lo scopriremo ragionando sulle applicazioni. Ecco, io prima di passare poi alla parte, diciamo così, implementativa, ho provato un attimo a fermarmi e dire, eh, ok, abbiamo visto queste strutture dati astratte, dal punto di vista quasi matematico, abbiamo dato delle definizioni, ci siamo anche un pochino annoiati, abbiamo fatto i disegnini di quattro palline alla lavagna, ma perché facciamo tutto questo? Ma perché eh, se mi faccio la domanda, ma in quali condizioni quotidiane eh, incontro dei grafi o incontro dei problemi no, la cui rappresentazione, la cui modellazione sia riconducibile o si porti naturalmente ad essere ricondotta a quella di un grafo? E mi, mi diventa quasi difficile dire il contrario, mi diventa quasi difficile trovare un problema che non coinvolga dei grafi o strutture dati simili articolate in questo modo. No? Qui ho provato a elencare alcune cose ben note, no? poi approfondiamo poi gli, alcuni di questi esempi. No? Dicevamo, eh, l'ho già accennato ieri, no? il grafo dell'amicizia di Facebook. Una persona può essere amica con un'altra persona e viceversa, abbiamo detto che è un grafo non orientato, ma non solo, anche i post o i like, no? Qua, la persona emette un post e altre persone possono esprimere no, il like, il gradimento, per quel, il mi piace per quel post questo è un grafo di tipo già diverso è un grafo in cui abbiamo da una parte i post e dall'altra le persone che fanno like no? impareremo a chiamare questi grafi bipartiti cioè sono fatti di due tipi di nodi Alcuni nodi sono dei post, alcuni nodi sono delle persone e gli archi sono un like che una persona fa un nodo, no? quindi avremo nodi, sono sempre tutti i nodi del grafo ma li divideremo in due categorie perché dal punto di vista applicativo non c'entra eh, nulla e quindi gli archi sono solamente tra i nodi di una partizione verso i nodi dell'altra partizione. Eh, Pensate a un torneo, adesso quest'anno non ci sono i mondiali se non sbaglio, no? Ma un torneo di calcio quando ci sono i campionati europei, mondiali, cose di questo genere. Le partite che si giocano. Eh, noi abbiamo tendenzialmente un primo grafo completo, una serie di grafi completi, se vogliamo rappresentare le, le, le partite che si giocano, che sono i, eh, i gironi, i gironi eliminatori. Tu fai un girone da quattro squadre e giocano tutte contro tutte. Quello è un grafo completo di partite. Eh? Il cui arco può essere annotato, può essere pesato col risultato della partita, e dopo fatte le eliminatorie, cioè fatti i gironi di qualificazione, ci sono le gare eliminazione diretta, che sono un albero. Tu non giochi mai due volte con la stessa squadra. Eh? È un albero binario in quel caso, nella maggior parte dei casi. Eh? Ogni partita viene uno dei due, cede il posto. Eh, chi perde la partita esce dal campionato e invece chi vince sale di livello verso il, il nodo superiore. Quindi, se dobbiamo rappresentare quei problemi, sono grafi. Google stesso cosa fa? Motore di ricerca: il motore di ricerca spende la maggior parte del suo tempo a navigare, a leggere pagine web in giro e ehm, I vertici, si costruisce in pancia un gigantesco grafo i cui vertici rappresentano le pagine che hai indexizzato. Poi queste pagine a loro volta hanno una struttura perché sono composte da parole, da termini, eccetera, ma mettiamoci la struttura superficiale, la macrostruttura di un indice di un motore di ricerca. Ho tante pagine e so che queste pagine sono collegate da dei link. Eh, e quindi un grafo in cui i vertici sono le pagine intern che trovo e gli archi, gli edge, sono i link tra una pagina e l'altra. In questo caso è un grafo orientato. Un eh? eh, grafo orientato è pesato. No? La forza di, di, di Google quando era nata era proprio quella di dare un significato, un peso ad ogni link, e ad ogni pagina che ti portasse un link, che viene chiamato, questo è diciamo, il brevetto iniziale di Google, il cosiddetto PageRank, cioè un modo per calcolare l'importanza di una pagina, per cui ricevere un link da una pagina importante per te dà un, peso maggiore, un contributo maggiore che ricevere un link da una pagina creata ieri che nessuno legge. E Quindi erano algoritmi di calcolo di questo PageRank che si basavano sull'attraversamento eh, iterativo di questo grafo. Se cercate PageRank vedete come si calcola, eh, concettualmente non è difficile, la parte difficile è calcolarlo quando tu hai un grafo che ha centinaia di milioni di nodi. Eh, esempi di, poi vi faccio vedere un paio di, di, di immagini su questo, no? l'analisi di che cosa fanno ad esempio gli utenti all'interno di un sito, sempre parlando di internet. Eh, Dice, oh, questo, eh, vi faccio vedere un esempio per spiegarlo meglio beh, beh, poi l'esempio semplice che abbiamo tutti in mente la navigazione stradale no? trovare il percorso in un insieme di archi percorribili che sono le strade oppure l'associazione tra prodotti e consumatori eh, vediamo qualche esempio proviamo a, a, a approfondire alcuni di questi esempi partiamo dall'ultimo eh Pensate di avere una serie di case da vendere, che qui ho chiamato 1, 2, 3, 4, e una serie di possibili acquirenti, ABCD, e eh, costruiamo un grafo i cui vertici siano l'insieme di tutte le case uniti e l'insieme di tutti gli acquirenti. Quindi è un tipo di grafo di quello che ho appena chiamato bipartito, cioè ho dei vertici che sono, persone, no, scusate, che sono case e degli altri vertici che sono persone. Li metto tutti insieme, faccio un grafo e collego il vertice alla persona quando quella persona ha espresso il desiderio di acquistare quella casa. E quindi ho il grafo in cui mi dice A sarebbe interessato alla casa 1 oppure alla casa 2, B sarebbe interessato alla casa 3 ci sarebbe interessato la casa 2 o la casa 4 e così via. Allora, questo è un problema di, di matching, no? di corrispondenza, che quello delle case dei, dei, degli acquirenti è un esempio, ma si, si trova molto spesso un problema di questo genere. Riusciamo a trovare una soluzione, una serie di abbinamenti che faccia contenti tutti? Cioè che venda tutte le case e che assegni una casa ad ogni Acquirente? Eh, questo è un problema algoritmico sui grafi. Possiamo provare a risolverlo in modo intuitivo, vediamo, non so, uno, la casa 1 la vuole solo A, quindi diciamo che gliela diamo a lui. B vuole solo la casa 3, quindi diciamo che la casa 3 la associamo a B, e poi rimane, eh, siamo fregati, perché la casa 3 è voluta da B ed è voluta da D ma B e D non esprimono altre preferenze. Quindi tra B e D uno dei due deve rimanere a bocca asciutta. E a questo punto C potrà comprare la casa 4. Quindi noi potremmo dare la casa 1 ad A, la 2 a C, la, sì, la 3 a D e rimane B, senza più nulla, senza essere soddisfatto, e ovviamente una casa invenduta. venduta. Quindi questo è un caso di matching non risolubile, cioè non esiste un matching perfetto. Eh, magari ci potremmo chiedere, in generalizzazione di questo problema, esiste un matching ottimale? Vabbè, magari non riesco a vendere tutto in oggi, non riesco a chiudere tutto oggi, ma cominciamo a cercare di vedere qual è il massimo rendimento che riesco a ottenere oggi. Proviamo ad associare delle cifre, il guadagno di ciascuna vendita, che sarà ovviamente il costo dell'immobile meno, anzi, al contrario, eh, l'offerta fatta dall'acquirente. Quindi magari non riesco a soddisfare tutti. Lascio qualche casa invenduta, qualche utente non soddisfatto, ma pure in questa condizione qual è la combinazione tra le varie possibili che mi permette di guadagnare di più? Questa famosa casa 3, conviene di più darla a D o a B? Beh, in questo grafo è facile, basta dire quello dei due che offre di più, ma nel caso generale dove gli intrecci possono essere molteplici non sempre si possono fare delle scelte locali, vedo un nodo e capisco qual è la scelta migliore da fare su quel nodo. Eh, bisogna fare dei tentativi delle ricerche. Eh, viceversa posso dire eh, io cerco di minimizzare il numero di eh, case non vendute, perché voglio comunque riuscire a venderle, quindi ho una funzione di costo che mi tiene conto sia di quanto guadagno che di quanto ho, barra non ho venduto. Eh, sono una serie di problemi che si possono costruire no? sulla base di questo schema. In astratto, adesso non ricordo più quale sia il nome che danno a questo problema, no, ma eh, visto in, diciamo, in modo più astratto, in senso più matematico, di solito eh, questo problema viene descritto con uomini e donne su un'isola deserta. No? Quindi da un lato a sinistra ci sono gli uomini, dall'altro destra ci sono le donne e tu devi fare gli accoppiamenti graditi o meno sgraditi tra tutti, in modo da... Ehm, però è eh, il problema di... Non a caso matching si traduce come con accoppiamento anche. Ehm, vabbè, altro problema, un altro problema, sempre modellabile con i grafi, ehm, immaginate di avere una riserva d'acqua, cioè un lago, un bacino no? idrico da qualche parte, su un, su un alto piano, su una collina, su una montagna, e voi con quell'acqua dovete rifornire una serie di città. Quindi i vostri dati è la posizione di un nodo principale, la posizione del bacino, e la posizione di una serie di città. Il vostro compito è quello di costruire il sistema di acquedotti più efficiente e meno costoso possibile. Allora, conviene fare una topologia a stella, per cui dal bacino mi collego, faccio un una tubatura verso la città 1, un'altra verso la città 2, un'altra verso la città 3? E dipende, se le città fossero tutte più o meno intorno al bacino, forse sì. Oppure conviene fare una tubatura dal bacino alla città 1, poi dalla città 1 alla città 2, poi dalla 2 alla 3, dalla 3 alla 4 e così via collegarle in catena. E dipende, se le città fossero guarda caso messe in fila, magari sì. Ma in un caso generale delle disposizioni in cui le città non sono esattamente in cerchio, neppure esattamente in fila rispetto al bacino, eh, sarà una combinazione, no? La copertura migliore. Allora, dal bacino collego magari la città 1, poi la città 2, mentre la 3 prende l'acqua dalla 2, quindi faccio un, da bacino alla 1, dalla 1 alla 3, poi dal bacino alla 2, dalla 2 alla 4 magari, e dalla 2 magari anche alla 5 dipende da dove sono messe, dipende da quali sono le loro distanze reciproche, qual è il costo di fare eh, i vari, le varie tratte di, lodotto, di acquedotto. Quindi noi partiamo eh, da un grafo completo in questo caso, perché potenzialmente posso fare tutte le tratte di acquedotto che voglio, è un grafo completo, non c'è nulla che mi impedisce di fare una tratta tra la città 7 e la città 12, la domanda è la voglio fare? Quindi in questo caso devo selezionare un sottoinsieme minimo di archi all'interno di un grafo completo che sia in grado di toccare tutti i vertici. Eh? Si chiama copertura di un grafo. Devo riuscire a coprire tutti i vertici col numero minimo di archi. E poi in realtà il problema vero non è il numero minimo di archi ma è l'insieme di archi di costo minimo, a cui somma dei costi di ciascun arco, perché gli archi non sono tutti uguali. Se le città non sono tutte equidistanti, gli archi non avranno tutti lo stesso costo. Quindi in realtà il problema della copertura minima di un grafo è trovare un albero, perché stiamo facendo un albero, stiamo facendo dei percorsi, che dal bacino arrivano ad ogni città in un modo ben preciso, quindi stiamo definendo un albero, è aciclica questa cosa, l'acqua va in discesa, dicono. Eh? Un albero di copertura minimo, questo è il problema teorico. Alla fine se analizziamo dei problemi pratici come questo, il problema di, di, di organizzazione territoriale di fatto, no? di pianificazione territoriale, ritroviamo lì dentro dei problemi che sono stati studiati, ad esempio, nel caso, nella teoria dei grafi. No? Ad esempio, siamo ricondotti a quello che si chiama l'albero di copertura minimo. Esiste, andate a prendere un libro, cercate su internet albero di copertura minimo, e vi sono stati fuori gli algoritmi da usare sui grafi per calcolare questi alberi di copertura minimo. No? Il lavoro che dobbiamo fare noi è riuscire ad arrivarci fin lì, no? a ricondurre il problema, capire che questo cos'è... Eh è una mappa, ma una mappa in realtà la posso vedere con una serie di punti e questi punti inducono un grafo completo in cui ciascuna coppia di nodi ha, una, ha un costo di collegamento che dipende dalla distanza poi in realtà ci accorgeremo che l'albero di copertura minimo non risolve il vero problema perché io quando faccio l'albero di copertura minimo associo ad ogni arco un peso okay? supponiamo che il peso sia il costo ovviamente, della tratta di erodotto da un punto un all'altro. E l'algoritmo mi trova l'albero la coper di copertura che ha, che ha costo minimo. Il problema è che questo costo, nell'algoritmo, io lo devo segnare sul grafo completo, iniziale. È come dire che una tratta dal punto 1 al punto 2 ha un certo costo, indipendentemente da quali altre tratte vengono scelte perché magari dipende solamente dai chilometri, o dal dislivello, o dalle difficoltà orografiche che incontro. Ma non è vero, perché se io avessi per assurdo la città 1 che riceve dal bacino e poi dalla città 1 distribuisce a tutte le altre, e il tratto di, di, ah, di acquedotto che va dal bacino alla città 1 dovrà avere un diametro, una portata molto maggiori che se non lo stesso acquedotto dovesse servire solo a città 1 e le altre città si riforniscono separatamente. Allora vediamo che il costo di una connessione, il peso di un arco, detto nel linguaggio dei grafi, eh, non è più indipendente da quali altri, altri archi scelgo, ma è una funzione che cambia dinamicamente. Allora purtroppo questo l'algoritmo del minimum spending tree dell'albero di copertura minimo non ce lo dà, non lo prevede però potremmo sempre partire da lì per costruirci il nostro algoritmo di ricerca modificandolo in qualche modo eh? quindi è qui che sta se vogliamo il confine tra la ricerca operativa e l'informatica no? da un lato devo riuscire a ricondurmi a un problema noto di cui magari si trovano delle soluzioni algoritmiche già ottimizzate, già perfette ma poi uno si accorge che quella soluzione algoritmica ha maledizione, un'ipotesi di troppo o un, un sottinteso, un assunto che non mi va bene come ad esempio il fatto che il costo di una tratta di acquedotto sia indipendente dalla portata che deve portare ma dai, non ridiamo, possiamo mettere un costo indicativo per avere una prima indicazione di massima ma poi quello sarà veramente l'ottimo? magari no e allora dobbiamo riuscire a poi trovarci, e poi la ricorsione, il nostro amico in questi casi, in cui devo andare a esplorare tante soluzioni alternative possibili, partendo magari da una soluzione che sarebbe ottima nel caso di pesi costanti, ma non più ottima nel caso di pesi variabili, per cercare la soluzione migliore. E questo è poi il lavoro che dovremmo fare, il no? cosiddetto problem solving, in condizioni non dico reali, ma più realistiche, in cui non abbiamo il lusso di ignorare alcune variabili o alcuni vincoli. Eh, vabbè, Ovviamente questo problema di copertura si può trovare ovunque, ovunque dobbiate costruire una rete, eh, avete quel problema lì. In cui, questo è un problema in cui i punti, i vertici sono noti, sono fissi. Il problema si complica di più, qui ho scritto per la telefonia, per la telefonia fissa sì, per la telefonia mobile il problema è ancora più complicato, perché in realtà il posto in cui metto il ripetitore me lo posso giocare, me no? lo posso spostare e quindi ho anche la variabilità di dove si trovano i nodi, non solo come li collego l'uno all'altro. Um, un altro esempio, questa è una videata tratta da Google Analytics. L Analytics, forse qualcuno di voi lo conosce, è un servizio di Google che traccia gli accessi che gli utenti fanno ai siti web. Quindi ogni volta che vi collegate a un qualunque sito, in realtà dentro HTML della pagina c'è un pezzettino di script che manda a Google l'informazione che un utente, con i vostri dati se può, eh, che un utente ha navigato quella pagina di quel sito. Eh? E quindi l'amministratore del sito, beh, anziché farsi lui del, diciamo, del dei meccanismi, degli script, dei database per tenere traccia di, di ciò che fanno i propri utenti, si collega direttamente a Google Analytics e questo gli fa vedere quanti utenti ci sono stati nell'ultima mezz'ora o, o il grafico storico degli accessi, ma va bene. La cosa che vi faccio vedere qua è eh, il grafo dei percorsi degli utenti. Questo qua è il sito Elite, è il nostro dove ci sono i materiali didattici, ho scelto un periodo di tempo che non so quale sia, e fa vedere che... Purtroppo la luce non aiuta, ma eh, ci sono varie provenienze dei, degli utenti, alcuni sono detti direct, quindi gente che aveva l'indirizzo nel browser, eh, alcuni sono chiamati bra Google, quindi gente che ha trovato il sito dal motore di ricerca, eh, c'è Facebook, c'è search.polito.it, polito.it, probabilmente per fare da didattica o altro. No? Quindi da dove arrivano gli utenti? E poi qui fa vedere, in modo graficamente anche carino, che degli utenti che provengono da questa fonte ce n'è una fetta abbastanza larga che va su questa pagina direttamente. Le Vedete le fette? Si Riescono a distinguere i colori. Poi c'è una fetta più piccola che va qui, un'altra fetta più piccola che va a quest'altra pagina e così via. Quindi io vedo che gli utenti che arrivano in questa pagina Provengono in buona parte, no, sono di questa categoria qua. Poi c'è una piccola parte che arriva da, da Facebook e una piccola parte che arriva dal motore di ricerca del Poli. Non ce n'è quasi nessuno apparentemente che arrivi in questa pagina arrivando da Google. Perché non lo so, dovrei andare a vedere cosa c'è in quella pagina. E idem sugli altri casi. E oh, questo che cos'è? È un grafo. Diretto pesato ci dice gli utenti quando sono su una certa pagina dove vanno e con quale probabilità, con quale percentuale, e lo spessore. E qui, in questo caso, questa grafica ci mostra la probabilità la percentuale anziché con un numerino, ce lo mostra con la, lo spessore di una linea, no? che è visivamente. Eh, questo tipo di diagramma viene chiamato diagramma alluvionale, o alluvial in inglese, perché sembra che siano, siano dei flussi no? di, di acqua che si, che si dipartono. Eh? E questo è un altro modo per rappresentare che cosa fanno i tuoi utenti nel tuo sito. Chiunque faccia marketing non può non studiare queste cose, no? per capire qual è l'impatto delle informazioni che hanno messo, il, dove gli, do, cosa gli utenti guardano, dove lo guardano, da dove arrivano. Che cosa fanno dopo aver visto il prodotto? Quanti prodotti in media guardano prima di comprare o prima di abbandonare? Queste lacrime rosse qua indicano la percentuale di utenti che lascia il sito. Quindi dopo aver visto questa pagina non ne vede più un'altra. Qui sembra quale sia praticamente il 100% su questa pagina. Adesso non so quale sia, ah, è quella delle tecniche, tecnologie di programmazione. Ma perché probabilmente arrivate su questa pagina, trovate quel che volete, chiudete il browser, scaricate quel che vi serve, chiudete il browser e andate via? Non è che da lì mette da navigare l'altro sito, chissà quali altre cose ci sono, no? non è che sia un sito particolarmente invogliante da quel punto di vista. Però in altri casi uno dice, ma uno arriva, tanti arrivano su questa pagina e poi vedono quella pagina lì ed escono. Perché? c'è sempre un perché dietro le cose e lo strumento per riuscire a analizzare queste cose guarda caso è un grafo diretto orientato i cui nodi sono le pagine più alcuni nodi speciali che sono i punti d'ingresso e i punti d'uscita che li dovremmo modellare come nodi in più e gli archi sono le transizioni tra pagina a pagina a ciascuna con la propria probabilità o frequenza eh. Se vogliamo, una sintesi di questo potrebbe essere rappresentata sotto forma di grafo così. In realtà non sono esattamente la stessa cosa, però potrebbe essere la, una, un grafo che rappresenta la situazione a regime probabilistica delle transizioni degli utenti all'interno del sito. Quindi andando ad analizzare cosa fanno gli utenti, uno può alla fine ricavarsi quali sono, è un modello questo, no? È una macchina di Marco, di fatto, perché ci sono delle probabilità, il modello di evoluzione degli utenti, che gli può servire per studiare che cosa fanno. Quindi, fatto si, si va a fare poi uno studio del, degli utenti, del comportamento degli utenti. Qui parlo del caso dei siti web, perché sono quelli più facili da tracciare, ma chiaramente il modello si applica anche ad altre tipologie di servizi. Um, Altri problemi, vabbè, quelli più, sem più semplici da capire oggi no, che abbiamo in mano i navigatori, sono ad esempio i problemi basati sulla topologia, sulle strade, sulla viabilità. Eh, il classico che si studia a scuola è il cosiddetto TSP, il problema del commesso viaggiatore, Traveling Salesman Problem. Anche qua il problema del commesso viaggiatore si pone su un grafo non orientato pesato in cui tu sai che il commesso viaggiatore deve toccare n città che sono i vertici le può toccare in qualunque ordine quindi può andare dalla città A alla città B a sua scelta senza limiti quindi il grafo è completo per questo ma il costo di spostarsi da una città a un'altra eh, dipende ovviamente dalla loro posizione e dalle strade che incontra e quindi lui deve trovare quello che si chiama ciclo Hamiltoniano cioè, un, percorso, un ciclo, un percorso chiuso che tocchi tutte le città perché deve fare tutte le consegne di costo minimo. Ok? Eh, è, il, se vogliamo, la versione moderna del problema dei ponti, no? della cittadina che avevamo, con cui avevamo esordito ieri, dove là si parlava del ciclo euleriano perché era solamente importante attraversarli i ponti. Non c'era un peso, non c'era un costo, invece quando si parla di ciclo abitoniano, questo ha associato anche un peso. Poi alcuni di questi problemi, che hanno un nome, li vedremo poi più avanti, no? eh, però era tanto per inquadrare che poi alla fine i problemi pratici si riconducono a problemi di grafi. Um, anche qui, qual è il costo? È vero che il costo di per andare dalla città alla città B dipende solamente dalla loro distanza, sì, magari dall'ora del giorno se contiamo il traffico, ma... Dipende da cosa deve consegnare questo signore. Se questo signore deve consegnare dei dépliant, sì. Se questo signore invece ha un, auto, un autocarro no? che deve trasportare degli oggetti pesanti, allora quando viaggia a scarico consuma meno gasolio. E quindi magari conviene consegnare prima non so, gli oggetti più pesanti o le quantità maggiori, in modo che la maggior parte del percorso la faccia con un carico minore. E allora di nuovo il costo di spostarsi da una città all'altra non dipende solo dalla distanza delle due, delle, delle, tra le due città ma da quale città ha visitato prima e quindi cosa ha già scaricato prima. E, di nuovo il problema pratico è più complicato del problema semplificato per poter entrare nei libri no, di algoritmi. E, vabbè, poi questo qua è un altro tipo di grafo che tutti noi quando viaggiamo al di là di Torino, che c'è una linea che va avanti e indietro, ma eh, quando viaggiamo nelle metropolitane, delle città europee, impariamo a consultare, no? per andare da un punto a un altro, dove mi conviene passare, quali linee, quali tratte devo prendere, dove devo cambiare. Questo come grafo è abbastanza complesso, eh? perché... Eh, a parte il fatto che sono tanti nodi, ma non è complesso perché è brutto, ma come, come struttura. Quali sono i vertici, le stazioni? Quali sono gli archi? Questo è un po, più, un po' più difficile da dire, perché gli archi, sì, sono le tratte, dice che questa stazione è collegata a questa da una tratta di treno. Però le tratte non sono tutte uguali, no? perché appartengono a linee diverse, e quindi gli archi in qualche modo sono annotati, etichettati ricordate che abbiamo parlato di label graph all'inizio grafi etichettati dove l'etichetta in questo caso non è un peso ma è un colore no? un, un numero di linee. allora qui trovare il percorso migliore tra due città tra due stazioni non è solo trovare almeno un cammino ma trovare un cammino che potenzialmente minimizzi non il numero di tratte, perché una metropolitana va talmente veloce che fare una fermata in più e una fermata in meno non ti interessa, ma il numero di cambi devi minimizzare per ottimizzare il tempo. Per cui andare da qui a qui conviene fare così e poi scendere, cambia una sola volta, piuttosto che fare così, poi scendere e poi spostarsi di là. Che magari avrebbe meno fermate, non lo so, ho preso un esempio a caso però la funzione di costo in questo caso non è la somma dei pesi degli archi ma è il numero di vertici in cui devo cambiare e questo come non, si, non, è, non, si for, non si presta a essere formalizzato così come un grafo normale come l'abbiamo abbiamo visti dovremmo sforzarci no, di rendere un pochino più complicata la rappresentazione del grafo e tenerne conto nei nostri algoritmi risolutivi è facile eh? quando trovi il sito e dici voglio andare da qui a qui e, mi, e ti dà la soluzione però pensare di calcolarla è un altro mestiere eppure diamo per scontato che ci debba essere, sia così ci aspettiamo che ci sia no, dobbiamo solo imparare a farlo bene eh, vabbè, altri problemi ancora più lontani se vogliamo c'è tutto il ramo della chimica computazionale eh, c'è un, un problema che è uno dei problemi computazionalmente più su cui ci sono più investimenti in questo periodo, è quello delle, della forma delle proteine. No, che c'entra? Eh, eh, una proteina, io, scusate se sono ignorante in tema, ma di fatto ha una, ha una formula chimica che è data da una serie vabbè, di... Una, è una molecola, no? una molecola che ha una certa sua struttura. Questa struttura però trova, come tutte le molecole, una sua forma nello spazio, quindi si piega, per quello si chiama i protein folding, si piega su se stessa, fino a ottenere, sfruttando i gradi di libertà dei legami, fino a ottenere la configurazione di energia minima, come fanno tutte le molecole di questa Terra, anche quelle che abbiamo studiato il primo anno chimica, che avevano 3 atomi o 4, e lì era facile. no? Il, il fatto è che sapendo quali sono i legami di una proteina, non è affatto semplice calcolare questa come si va a piegare. E, come sempre, la natura ci mette lo zampino, la maggior parte delle proprietà di una proteina, cioè come si comporta, stiamo pensando nel corpo umano ad esempio, dipende dalla sua forma, dalla forma che assume, non tanto dai suoi elementi chimici, perché tanto sono sempre gli stessi, sono combinazioni degli stessi 4-5 elementi chimici. Quindi è importante per i chimici riuscire a dire, ok, questa proteina qua che ho scoperto, questa nuova formula, che ho inventato magari a tavolino, è utile? Cosa farà? Eh, se faccio reagire queste due cose, e mi esce fuori quest'altra, che cosa farà? Beh, devo capire come si ripiega. E questo è un problema di calcolo, che deve trovare, in questo caso, le posizioni dei vertici in uno spazio 3D, che minimizzano una funzione che è di fatto legata all'energia potenziale reciproca dei vari nodi. Col vincolo che la distanza tra i nodi è, quindi la lunghezza degli archi, è vincolata da quelli che sono i legami chimici. Con... Anche qua ovviamente è un grafo, un grafo in cui i vertici sono gli atomi, gli archi sono i legami e c'è una funzione di costo da ottimizzare che è l'energia potenziale di legame di questa proteina. Eh, qui ho trovato una figura di una parte del grafo di facebook centrato su una persona che non so chi sia eh, intuitivamente sappiamo com'è, in realtà eh, visivamente non, si, non riusciamo più a capirci nulla perché ogni persona ha molte connessioni, in una di queste ha molte altre connessioni non solo con la persona da cui siamo partiti ma con altre persone questa mappa qua poi è colorata in qualche modo allora, questi colori lasciano intendere di nuovo non si vedono molto ma se, se lo vedete poi su pc sono più evidenti le differenze di colore sottintendono un altro problema sui grafi cioè, oltre al fatto di riuscire a essere capaci di rappresentare grafi che contengono di nuovo centinaia di milioni di nodi ma il problema che è rappresentato in questa figura è il cosiddetto clustering cioè se io 200 amici, 1000, quanti sono? Non lo so, come quel signore lì, riusciamo a, farne dei, a dividerli in gruppi, in macro gruppi questi amici, sulla base delle loro amicizie reciproche? No? Come si dice, chi studia la rete sociali, uno ha la sua rete di contatti di lavoro, quella rete di contatti familiari, degli ex compagni di scuola, che tendono a essere intrecciati tra di loro. All'interno di ciascuno di questi sottogruppi, macrogruppi, ma non tra un macrogruppo e l'altro, se non casualmente. Il problema del clustering è quello di trovare un sottoinsieme di sottografi disgiunti tra di loro che abbiano la massima densità interna e la minima interconnessione esterna. Quindi un problema di ottimizzazione, trovare quel, questo qui, dove lo metto? Di qua o di là, ma non è solo il fatto che se lui ha più archi che vanno di qua o più archi che vanno di là, perché nel momento in cui lo sposto di qua o di là, sto cambiando la bontà, il peso, non solo di quel nodo lì, di tutti gli altri quelli che appartengono a quel cluster, quindi di nuovo è una scelta che non si può fare localmente. Quanti cluster faccio? 2, 3, 7, qual è quello che mi dà la soluzione ottimale? È quello del clustering, un altro dei problemi classici sui grafi trovare dei gruppi di elementi che tra di loro si somigliano all'interno del gruppo più di quanto ciascun gruppo somiglia agli altri e quindi quanti gruppi ci sono. Di nuovo un altro, il fatto delle reti sociali nel caso del marketing è di nuovo un altro problema molto importante capire, che si chiama segmentazione no? del mercato. Tu la puoi fare a priori, a tavolino, spremendo le meningi, oppure a posteriori andando a vedere le vendite, andando a vedere eh, chi compra cosa. Amazon lo fa al volo, quando dice tu hai comprato questo, ti potrebbe interessare quest'altro, pensate il casino che sta facendo, sta andando ad analizzare tutte le vendite passate di tutti gli utenti e gli agli utenti li avrà ovviamente classificati sulla base di qualche categoria che conoscerei, lei, perché questo qui magari è uno che compra libri, l'altro uno che compra musica, l'altro uno che... Eh. Sotto ci sono tutte queste cose. Vabbè, poi ci sono cose più prosaiche, qui ho rappresentato un flowchart che è di fatto un grafo, no? quindi la base dell'informatica, ma se pensate anche a tutti i processi aziendali no? il, che gestiscono i sistemi informativi eh, sono descrivibili in questo modo, quindi ogni software che dovrà gestire dei processi aziendali in cui la cosa A va fatta dopo che ha completato la B, è il responsabile per firmarlo è il signor C e di nuovo sono grafi, per rappresentare le strutture a rete. No? che può essere sia una struttura organizzativa che una struttura operativa, una linea di produzione è di nuovo rappresentata in questo modo. Cioè, veramente è difficile trovare un problema in cui la, la, la, la, la soluzione non passi attraverso una modellazione su un grafo e poi la risoluzione di alcuni problemi di ricerca o di ottimizzazione più avanti tra qualche settimana distingueremo bene che cos'è ricerca e cos'è ottimizzazione Um, su questa struttura grafo che, in cui alcune volte quando siamo proprio tanto tanto, tanto tanto tanto fortunati questo problema si riconduce a un algoritmo noto in letteratura ma invece nella maggior parte dei casi il problema si riconduce a una combinazione di uno o più algoritmi noti in letteratura con qualche modifica per farci rientrare dei vincoli che nel mio caso reale sono importanti e nel problema matematico no non sono invece considerati. Quindi questa è un po' la, la logica con cui cercheremo di affrontare questa parte di, di argomenti. Eh, ok, per entrare un pochino più nel pratico, Lasciamo da parte per un attimo i problemi teorici, le rappresentazioni matematiche, no? poi lo andiamo a riprendere quando vedremo quali sono i problemi classici sui grafi, no? Quello come sul viaggiatore, la copertura minima, eh, la colorazione, il clustering, queste cosette qua. Ma prima di andare di nuovo a buttarci su cose più teoriche, facciamo una parentesi informatica, chiediamoci allora, ma questi grafi, una volta che li ho definiti, come faccio a rappresentarli? Qual è il modo? migliore o quali sono i modi possibili per memorizzare un grafo in un, in un programma informatico, in una struttura dati, quali strutture dati uso e poi in questa stessa presentazione c'è anche come faccio a visitarlo. C'è quello che avevamo nelle collection, tu avevi una lista che è un modo ordinato di disporre degli elementi e poi avevi l'iteratore che te li faceva visitare tutti. Le due cose di base. Come faccio a mettere gli elementi, memorizzarli e a elencarli? Questa volta però gli elementi non sono in fila indiana in una lista, ma sono gli elementi di un grafo. Allora chiediamoci come si fa. Partiamo dalla rappresentazione. Come rappresentiamo un grafo? Allora, ci sono vari modi. Eh, I principali sono questi quattro indicati qua di rappresentare un grafo all'interno di un programma, diviso in due grosse categorie, rappresentato attraverso liste o attraverso matrici. Eh, noi questo discorso qui lo facciamo nel caso generale. Eh? quindi cerchiamo di pensare di tenere a mente perlomeno tutte le tipologie possibili di grafi orientati o non orientati, pesati o non pesati con archi multipli, senza archi multipli con loop, senza loop e basta okay? eh, vedremo che poi in alcune combinazioni si possono fare, altre no allora, strutture a matrice e strutture a lista di queste varie strutture possibili, quelle che ho indicato qua in grassetto sono quelle più utilizzate, no? che approfondiremo un pelino di più. Eh, partiamo dalla prima, la lista di decenza, quindi lista, memorizziamo un grafo attraverso una serie di liste, una per ogni vertice. Quindi noi abbiamo, pensiamolo come oggetti Java, un oggetto vertice, a questo oggetto vertice, che avrà i suoi attributi, il nome, dove si trova, le coordinate, non mi interessa, agganciamo una lista. Questa lista conterrà una serie di, quindi una collection, una list, no? Una linked list, se volete. Conterrà l'elenco degli altri, no, gli altri vertici del grafo a cui questo vertice è collegato. Graficamente la vediamo così. Io, in questo, eh, con riferimento a questo grafo sopra, che è un grafo non orientato, poi casualmente non è connesso, ma non ci fa nessuna differenza, ho tutti i vertici, sono nove vertici, se non ho sbagliato a contarli, e il vertice A è collegato a B e C. Il vertice B è collegato a C, D, E. Il vertice C è collegato ad A, B, D, E, e così via. Ok? Perché, vedete, B è collegato ad A, è collegato a C, è collegato a E, è collegato a D. Quindi nel vertice B memorizzo una lista che contenga A, C, D ed E, in qualche ordine. In questo caso sembra che li abbia messi in ordine alfabetico, ma l'ordine non è poi così importante. Quindi quello che dice è che ciascun vertice ha una lista di quali vertici, la lista che contiene, quali vertici sono adesso adiacenti. Nei grafi non diretti l'informazione qua dice duplicata. Cosa vuol dire l'informazione duplicata? Che se B è adiacente ad E, anche E sarà adiacente a B. Quindi se nell'elemento di B trovo E, nella lista di E troverò B. Quindi il numero di elementi in questa lista è il doppio dei numero di archi. L'alternativa, no, quindi questa come lista di adiacenza, L'alternativa principale no? è quella di usare invece una struttura a matrice, la cosiddetta matrice di adiacenza, che è una matrice quadrata con il lato pari al numero di vertici, e in cui gli elementi della matrice valgono 1 o 0 a seconda che i j, i due vertici, corrispondenti alla riga e alla colonna, siano connessi oppure no. Quindi lo stesso grafo di prima si può rappresentare anche attraverso questa matrice che vediamo qua a sinistra. Abbiamo detto che B ed E erano collegati e quindi riga B, colonna E, troverò 1 così come riga E, colonna B, troverò 1. Mentre troverò 0, ad esempio, riga F, colonna B perché F e B non sono collegati. Queste due strutture dati hanno esattamente la stessa informazione. Ci dicono quali sono i vertici e soprattutto quali sono gli archi, cioè quali coppie di vertici sono tra di loro collegati. Esistono poi altre strutture più complesse, come ad esempio la lista di incidenza che eh, è analogo alla lista di adiacenza, ma anziché, c'è diciamo, un passaggio in più, in una lista di adiacenza la lista contiene riferimenti a vertici. In una lista di adiacenza invece la lista conterrebbe riferimenti a un oggetto diverso, che chiamiamo arco, il quale arco ha riferimento al vertice, quindi c'è un livello in più, ma ti permette di avere un oggetto esplicito che si chiama arco al quale poter associare informazioni senza doverlo duplicare. In questa rappresentazione a lista di adiacenza diventa difficile rappresentare un grafo pesato in modo coerente, perché lo stesso arco è rappresentato in due posti, in due nodi diversi. Se cambi il peso di uno devi ricordarti di cambiare anche il peso dell'altro. Sarebbe più comodo a volte avere un oggetto unico che rappresenta quell'arco lì, e nelle liste associate a ciascun vertice punti agli oggetti arco che hai creato quindi avere una serie di oggetti vertici una serie di oggetti arco e le liste di archi che sono associate ai vertici è un po' più macchinosa da, da gestire ma è un'altra rappresentazione possibile eh, poi c'è la matrice di incidenza di cui vedremo un esempio più avanti perché a parole è eh, contorta da spiegare dico solo per ora che ha una dimensione che non è più quadrata numero di vertici per numero di vertici, ma è rettangolare numero di vertici per numero di archi. Allora, riprendiamo la definizione quando la vediamo, negli esempi che seguono. Beh, qui ci sono alcuni esempi più semplici che non fanno altro che richiamare ciò che avevamo appena detto, su grafetti più piccoli, Liste, eh, dove però faccio la differenza tra grafo orientato e non orientato, come invece nell'esempio di prima o nella definizione non c'era. Allora questo è un caso di una lista di adiacenza per un grafo non orientato, quello che abbiamo visto prima. Ho, diciamo così, un array, potrebbe essere un array list di vertici, ciascuno dei quali contiene una lista di riferimenti ai vertici. Quindi il 2 è collegato al 5, al 3 e al 4, il 2 è collegato al 5, al 3 e al 4. Eh, poiché il grafo non è diretto, appunto, dicevamo che ogni arco è rappresentato due volte, da due distinti oggetti. Questo è solamente l'unico elemento che rende complicato, in questa rappresentazione, associare dell'informazione agli archi. Perché ce l'ho ai due posti. E non, ho, e non ho da nessuna parte rappresentato esplicitamente l'arco come oggetto nel mio programma. Allora, qui un altro, un altro esempio che fa vedere che questo è un grafo di, non connesso, addirittura con un vertice isolato, qui la, la, la notazione è diversa, perché ho preso queste figure da, da, da fonti diverse, ma eh, l'idea è la stessa, non importa se il grafo è anzi, non, so, non riesco neanche a capire, guardando le liste così, a una prima ispezione superficiale, se il grafo è connesso oppure no. In questo caso è disconnesso, ma la rappresentazione vale anche per grafi non connessi. Per grafi diretti si può sempre usare la lista di adiacenza, questa volta ovviamente eh, non è più simmetrica la situazione, per cui vedremo che ad esempio 2, dal vertice 2 la lista di adiacenza dirà che sono adiacenti il vertice 4 e il vertice 3, quindi il 2 ha 3 e 4 come vertici adiacenti. Ma il 4, in questo caso, non avrà più il 2. Il 4 ha solamente il 5. Questo facilita ovviamente l'attraversamento del grafo nella direzione delle frecce. Se sono su un nodo e voglio vedere quali sono i miei nodi discendenti, li ho esplicitamente qua nella lista. Rende molto complicata la domanda inversa. Quante frecce entranti ha il nodo 2? e da chi? Eh, beh, se sono sul nodo 2 non mi dice nulla su chi arriva al nodo 2, dovrei andarmi a guardare tutti gli altri nodi per vedere se per caso nella lista di licenza di qualcuno degli altri nodi c'è il 2. Quindi forse dal punto di vista dell'efficienza ci scricchiola qualcosa in mente, no? però dipende sempre da quello dobbiamo farci. Ma eh, concettualmente la rappresentazione, quindi memorizzare l'informazione sul grafo, è la stessa cosa. Semplicemente non ho l'anomalia, la, la se vogliamo, che ogni arco deve essere rappresentato due volte, ma ogni arco viene rappresentato solamente quando è orientato nel verso giusto. Vabbè, qui un esempio di un altro grafo più grande, più complesso. Prendiamo, che ne so, il nodo 6, qui dice che la lista di adiacenza è di 6, è composta da 5, 2, 7 e 10. Quindi ci dobbiamo aspettare che ci sia un arco tra 6 e 5, è questo qua sotto, ci sia un arco tra 6 e 2, che è questo che va su, un arco tra 6 e 7 e un arco tra 6 e 10. L'arco, il nodo, è facile? No, vediamo a occhio qual è l'out degree, il grado in uscita, il numero di frecce uscenti. Il numero di frecce entranti da questa tabella sotto è difficilissimo da vedere, come dicevamo prima. Invece la rappresentazione della matrice, anche qua vediamo sul nostro grafo piccolo ad esempio, eh, la caratteristica di questa matrice è eh, numero, il cui lato è pari al numero di vertici, una matrice quadrata, nel caso dei grafi non orientati è di essere una matrice simmetrica. Ovviamente in questa rappresentazione posso rappresentare solo grafi semplici. Ricordiamo la definizione, un grafo è semplice quando tra una coppia di vertici esiste al più un arco. Perché dal, grafo, dal nodo 1 al nodo 2 o c'è l'arco o non c'è. E qui ho una casella sola dal nodo 1 al nodo 2. Nel caso di una lista di adiacenza, se ci fossero stati due archi diversi, o tre, tra il nodo 1 e il nodo 2, semplicemente avrei messo il nodo 2, poi il nodo 2, poi il nodo 2 ancora. Magari con informazioni aggiuntive, tipo il peso, o un'etichetta un diversa. Ma non, non c'era nessun problema a gestire con liste di adiacenza grafi non semplici. Nel caso di una matrice di adiacenza è impossibile. Perché ogni casella rappresenta un arco potenziale, o c'è o non c'è. Se ne ho più di una non so dove metterla, non c'è la casella. Okay? Nel caso dei grafi semplici, quasi sempre, si presume che non ci siano dei loop, dei cappi, no? tra nodi e nodi. E quindi la diagonale sarà praticamente sempre nulla. Allora, questo mi dà delle limitazioni, non posso rappresentare i loop, non posso rappresentare grafi non semplici, ma mi dà anche un vantaggio che, in realtà, nell'implementazione, quando devo memorizzare questa matrice, non la vado mai a memorizzare tutta. Ne memorizzo un po' meno di metà. Perché la diagonale, se è tutti zero per costruzione, e la parte bassa, se è simmetrica alla parte alta, basta che io rappresenti solamente metà della matrice. Che mi dà qualche... Risparmio di memoria in più, anche perché, sai, memoria, tu dici sì, vabbè, è una matrice. Ma se stiamo parlando di gravi che hanno. prima parlavamo di centinaia di migliaia di nodi, fai il quadrato di centomila e poi ne riparliamo. Mm. E quindi un risparmio della metà può essere utile. Eh, sempre parlando di memoria al di là di questo fattore, un mezzo, no, che ci può tornare utile, quello che notiamo è che il numero, la dimensione no, di questa matrice è indipendente da quanti, da quanti archi ho. Che io abbia tre archi in tutto, che sia il, oppure che il grafo sia densissimo, la matrice è sempre grosso uguale. Numero di vertici per numero di vertici. Mentre invece nella rappresentazione a lista, il numero di elementi che ho, Cresce al crescere del numero di archi. Quindi se ho tanti archi queste liste diventeranno più lunghe, se ho pochi archi queste liste conterranno pochi elementi. Questo si dice anche, anche dal punto di vista della complessità sintotica dello spazio occupato, la rappresentazione a lista intuitivamente va meglio se il grafo è abbastanza sparso, ha una densità abbastanza bassa, in cui per ogni vertice le liste di adiacenza non crescono a dismisura. Mentre invece se una lista di dovesse crescere molto, allora magari mi conviene fare una matrice. No. Quindi una matrice va bene, quando il grafo è molto denso. Una lista va meglio quando il grafo è più sparso, che in realtà la maggior parte dei grafi sono sparsi. Ci sono dei problemi in cui il grafo è completo e allora implicitamente abbiamo una matrice, eh, ha senso usare una rappresentazione a matrice quando il grafo è completo perché gli archi ci sono tutti, eh, la stessa informazione messa in una serie di liste occupa molto più spazio, perché la lista comunque sono oggetti separati, devono avere ciascuno il riferimento successivo, ma no, spende più memoria. Nel caso di grafi orientati, come si trasforma la matrice di adiacenza? Va, continua a fare quel che deve fare con la differenza che non è più simmetrica. Quindi, ad esempio, vediamo tra 2 e 4, c'è un arco che va da 2 a 4, quindi sulla riga del 2, colonna 4, c'è l'1, ma sulla riga 4, colonna 2, non c'è, c'è 0. Quindi, di per sé c'è un 1, eh, solamente do, non sono più intercambiabili le righe e le colonne, quindi devo fare attenzione che le colonne siano l'uscita e le righe siano eh, sulla t. Il numero di riga è l'out e il numero di colonne è l'in, in questo caso. Oppure il disegno al contrario, ma devo scrivermelo bene, sottolineato in rosso, per non sbagliarmi mai. Eh? Perché non è più intercambiabile. Qui ho fatto vedere anche il caso in cui ci fosse un cappio, allora in questo caso nella diagonale ci metto un elemento diverso da zero. Potevo anche fare un altro caso, ma nel caso dei grafi non diretti, i cappi sono, sono quasi sempre inutili quando... Cioè, teoricamente lo puoi immaginare, ma poi nei problemi pratici che sono modellabili con un grafo non diretto quasi mai ti, viene, ti salta fuori la necessità di rappresentare un cappio. Eh, nel caso di grafi pesati, vabbè, la matrice di adiacenza si presta facilmente, nel senso che anziché mettere solamente 0,1 per dire l'arco c'è o l'arco non c'è, ci mette direttamente il numerino che rappresenta il peso dell'arco. Ovviamente se gli A, in questo tipo di rappresentazione, se per caso 0 oh, fosse un valore lecito per il peso, allora dovrò usare un numero diverso per indicare che gli archi non sono collegati, che i vertici non sono collegati da un arco. Che so, meno 1, meno 12.000. Eh? Eh, non è molto object oriented questa soluzione, perché mescola due tipi di informazioni, la presenza di un arco e il peso associato a quell'arco, ma è molto compatta come rappresentazione. Vabbè, qui c'è di nuovo esempi su grafi più grandi in cui si può andare a divertirsi a spulciare la rappresentazione. Ecco, l'altra struttura di cui avevamo accennato è la matrice di incidenza, usata in casi particolari, non si, non si usa molto, ehm, che però ha il vantaggio di trattare, diciamo così, a pari merito, con uguale importanza, vertici e archi. Ehm, in questo caso, sempre il nostro grafo di, di esempio, qua sotto, i vertici, anziché chiamarli semplicemente 1, 2, 3, 4, per non confondere tra vertici e archi, li ho chiamati V1, V2, V3 e ho dato un nome agli archi. E1, E2, E3, è semplicemente un nome per, per distinguerli, non è una cosa interna nostra. La matrice di incidenza rappresenta sulle righe i vertici, sulle colonne gli archi. E in ciascuna casella c'è un 1 se quell'arco è incidente su quel vertice. Cioè, riga 2, colonna 3, c'è un 1 perché il vertice V2 è adiacente all'arco E3, V2, E3. Dove va quell'arco E3? E Andiamo a vedere qual è l'altro vertice incidente a ah, il 5. Quindi se io lo leggo per colonna, in ogni colonna avrò esattamente due uni, perché un arco collega sempre due vertici. Quindi l'arco 2 collega il vertice 1 col vertice 5, l'arco 4 collega il vertice 2 Col vertice 4. Quindi vista per colonne ho tanti zeri tranne in due posizioni in cui ho uno. Vista per righe ho il numero di archi incidenti su quel determinato vertice. Quindi in questo caso sul 2, sulla riga 2 ho 1, 2, 3, 4 uni. Che significa che sul vertice 2 sono incidenti 4 archi. Poi dall'arco devo trovare il vertice e allora per sapere dove vado a finire con questo primo arco devo andare a cercare l'altro uno in questa colonna. È un po' indiretto passare da vertice a vertice, perché dal vertice trovo l'arco e dall'arco devo cercare qual è l'altro vertice qui arriva. Questa rappresentazione, dicevo, normalmente non si usa molto proprio perché è macchinoso da navigare il grafo, no? ma si presterebbe facilmente a, una, a due generalizzazioni, una è che è quella del, degli ipergrafi, cioè concepire un arco che non sia adiacente solo a due vertici ma a più vertici, a tre vertici o altro è una cosa strana da disegnare fa male però è una cosa che voi fate normalmente quando progettate le basi dati no? c'è una relazione ternaria la relazione che coinvolge tre entità la relazione è una l'entità qui è adiacente se usiamo il linguaggio dei grafi sono tre quindi è possibile generalizzare il concetto di grafo Pensando che un arco non sia solamente una coppia di vertici, ma un insieme di vertici. Questa rappresentazione non ne soffre. L'unica differenza è che sulle colonne non ci saranno solamente due uni, ma ce ne saranno di più. E analogamente è facile, relativamente facile, su questa matrice, costruire quello che si chiama il grafo duale. C'è un grafo in cui trasformi ogni arco in un vertice e ogni vertice in un arco, e li colleghi tra di loro. Ma... Diciamo, sono problemi abbastanza di nicchia rispetto alla maggior parte di quelli che abbiamo visto. Non, non vedo queste necessità nei problemi che abbiamo discusso prima. Nel caso di un grafo orientato, come si può modificare la matrice di incidenza? Ebbè, eh indicando un segno. Se cioè a questo punto l'arco 2 non dirò più solo che collega il vertice 1 col vertice 5, ma dirò che esce dal vertice 5... Per entrare nel segno negativo, per entrare nel vertice 1, segno positivo. Quindi l'arco avrà due, le due estremità che sono tra di loro diverse. Questa rappresentazione ha il difetto sia prima, non l'abbiamo visto, che adesso lo commentiamo adesso, che i cappi so, sono difficili da rappresentare perché se ho un arco che ha come vertice di partenza e vertice di arrivo lo stesso vertice dovrei mettere più uno o meno uno nella stessa casella oppure nel caso del grafo non diretto avrei una colonna che contiene solo un 1 in corrispondenza di quel vertice che fa sia da partenza che da arrivo e poi vai che tutti gli algoritmi debbano tener conto che quel caso particolare lì non troverai mai un altro uno sulla stessa colonna quindi nel caso in cui il grafo abbia un cappio la matrice di incidenza dimentichiamocela allora per tirare un po' le fila di queste rappresentazioni io ho provato a fare questa tabellina qua escludendo la lista di incidenza che poi di fatto è, una, è molto simile alla lista di adiacenza da questo punto di vista ho provato a calcolare qual è lo spazio occupato da queste strutture e quali sono i tempi necessari per le operazioni fondamentali. Poi non è detto che siano le uniche che ci servono, ma giusto per avere un primo confronto. No? Un primo criterio di scelta, come vogliamo sempre far noi. Allora, nel caso dello spazio occupato, la lista di decenza quanto spazio occupa? Beh, ci vuole l'array con i vertici... E per ciascun vertice, tanti elementi di una lista, quanti sono gli archi? In totale quanti sono gli elementi di queste liste, presi tutte insieme? È uguale o al numero di archi, nel caso in cui il, gra il grafo sia non orientato, o al doppio del numero di archi, nel caso in cui il grafo sia orientato. Il contrario. È uguale al numero di archi se il grafo è orientato, sì, il doppio del numero di archi se il grafo è non orientato ma come ordine di grandezza siamo sempre ordine di grandezza di E quindi di fatto è V più E cresce linearmente nel numero di vertici e nel numero di archi la matrice di adiacenza è una matrice V per V cresce quadraticamente col numero di vertici la matrice di incidenza è la peggiore di tutti perché è una matrice v per e tanti vertici per tanti archi occhio non facciamoci fregare diciamo allora questo è meglio questo è lineare questo è quadratico perché qui c'è un più e qui c'è un per eh attenzione però che v ed e non sono variabili indipendenti il numero di archi in un grafo potenzialmente è pari al quadrato del numero di vertici quindi in un grafo denso dove il numero di archi è circa uguale a tende a essere vicino al numero di archi possibili, non grafo denso, alta densità di archi, tende a essere dell'ordine di V al quadrato. Allora magari conviene la matrice di adiacenza. Invece in un grafo sparso in cui il numero di archi si sta ben lontano dalla densità massima, quindi è molto minore di V al quadrato, decisamente dal punto di vista dello spazio occupato conviene una rappresentazione con liste di adiacenza dal punto di vista dello spazio occupato perché se un grafo fosse molto denso avremmo V più V al quadrato perché E si avvicina a V al quadrato allora a questo punto sarebbero molto confrontabili col fatto che una matrice è sicuramente più comoda da gestire che una serie di liste cioè non per il fatto che la matrice si può navigare sia in orizzontale che in verticale, mentre le liste avevamo visto che nel caso del grafo di, eh, orientato, tornare indietro non ci riuscivo, se non a un costo elevato. Questo dal punto di vista dello spazio della presentazione. La matrice di incidenza è sempre più grande di, di, di, degli altri, quindi non, non regge il confronto. E poi ho provato a ipotizzare quanto tempo ci vuole, quindi... Qui sotto abbiamo una complessità in tempo, quella sopra è in spazio, per fare due operazioni elementari. Controlla se un arco c'è, quindi ti do due vertici, dimmi se c'è l'arco. Allora, nel caso della matrice di adiacenza è banale, ok mi hai dato i due vertici, riga colonna, c'è uno o c'è zero, tempo costante, o di 1. devo accedere a una cella della matrice determinata dalla conoscenza dei vertici, punto. Nel caso di una lista di adiacenza, cosa devo fare per sapere se V e W sono collegati? Eh, a mia scelta, prendo la lista di V e vado a analizzare tutti gli adiacenti di V per cercare se c'è W. È un'operazione che ha una complessità in una lista, ha una complessità lineare nella lunghezza della lista. E la lunghezza della lista che cos'è? Beh, è il grado, il degree del nodo sorgente. Allora, anche qua dipende, se il, il mio grafo ha dei nodi che hanno tutti un, un grado molto basso, cioè in un grafo stradale, il grado è sempre basso, in un incrocio quante strade arriveranno? 6, 7? Ma bisogna già trovare incroci incroci così. Sono tutti nodi che hanno grado 2, 3, 4, normalmente in un grafo stradale. E quindi di fatto è, un, è uno di uno sta roba sì, non è uno di uno, è uno di quattro, ma va bene E il grado non tende a crescere, a esplodere al crescere la dimensione del grafo quindi in questo caso, però dipende da come è fatto il grafo se invece ho dei nodi che sono connessi a tutti pensa a Facebook, Barack Obama eh, altro che dimensione del grafo, no? Eh, quanti, quanti like avrà? allora il grado è molto ampio e allora trovare tutti gli adiacenti, tutti quelli che gli hanno fatto like, è un'operazione che è costo lineare. Se Tizio gli ha fatto like, è un'operazione che avrebbe costo lineare in una rappresentazione analista. Eh, nella matrice di incidenza, ci viene mal di testa a pensarci, perché mi danno due vertici e mi chiedono, senti, ma c'è per caso un arco che li collega? Eh, Due vertici sono due righe diverse. Allora io devo prendere quelle due righe, andare colonna per colonna, a chiedere mi senti, ma per caso in questa colonna c'è un 1 sia in questa riga che in quell'altra? E andare colonna per colonna a vedere se ci sono due uni messi proprio bene in quelle due righe che corrispondono ai due vertici. E quindi ho di E. Cioè, dipende da quante colonne ho. E le colonne sono il numero di archi. Nel caso in cui l'arco da ritrovare, qui abbiamo detto check edge, dimmi se c'è un arco, nel caso in cui l'arco da ritrovare sia espresso mediante i vertici estremi dell'arco. Nel caso in cui casualmente io sappia già come si chiama l'arco, l'arco 27 c'è, allora in questo caso è un tempo costante. Eh? Perché so già qual è la colonna, vado a cercare le due celle di quella colonna lì. Ma è un caso abbastanza limite. Altro problema, altra domanda semplice che possiamo farci sul grafo. Ti do un vertice, V, dimmi tutti i vertici adiacenti. Allora, qui distribuiamo tra dimmi e dammi. Se in una lista di adiacenza, se chiedessi dammi tutti i vertici adiacenti al vertice 3, io è un'operazione che mi costa O di 1, ti do la lista, ti do il riferimento alla lista. Se invece è dimmi, cioè stampami, elencami, allora avrò ovviamente una complessità che è data dal numero di elementi stessi. Dal numero di elementi effettivamente adiacenti a quel vertice lì, non mi importa quanto sia grosso il grafo, perché in quella lista ci sono solo loro. Nel caso delle matrici di adiacenza, qualunque sia il grado di quel vertice... Per sapere quali sono i vertici adiacenti devo comunque leggermi l'intera riga, tutta. E quindi una complessità costante, sempre il numero di vertici, non dipende dal grado. E di nuovo, ritorna al ritornello, che se il grafo effettivamente fosse molto denso, conviene lavorare con un numero di V. Se il grafo fosse sparso, beh effettivamente lavorare con una complessità che è proporzionale al grado dei vertici e non al numero totale di vertici, è più conveniente. Nel caso di matrice di incidenza, vabbè, significa partire dal vertice, trovare un 1 e per ognuno andare a scandire le colonne, per sapere quali altri vertici ci sono, qual è l'altro vertice adiacente a, quel, a, quel, a quell'arco. Ma diciamo, l'ultima colonna sulla matrice di incidenza l'abbiamo messa solo qua per completezza, per vedere che si può fare, no? ma come dicevo, è una rappresentazione che non si presta molto a essere navigata. Queste altre due invece sì. Allora, questo in teoria. In pratica, in pratica dovremmo, se avessimo un grafo da rappresentare, dovremmo metterci lì e costruire le nostre liste o le nostre array, eccetera, eccetera, e poi su questo costruire le varie procedure, aggiungi un vertice, aggiungi un arco, dimmi se c'è, dammi tutti gli adiacenti, eccetera, eccetera. Con ciò che conosciamo. Per fortuna non lo dobbiamo fare perché esiste una libreria molto famosa, molto utilizzata, che è l'equivalente, diciamo così, come filosofia delle collection per il caso dei grafi. Ci dà già tutte le strutture dati astratte e ci permette di lavorare sul problema e non sull'implementazione delle strutture dati. Quindi un bel intervallo e poi entriamo dentro questa libreria. JGraphT. Attenzione che c'è questa T finale, se togliete la T trovate un'altra libreria che si chiama JGraph, che però serve per fare grafici, non grafi, e non c'entra niente, quindi occhio a cosa cercate. Facciamo un 20 minuti di pausa e riprendiamo dopo.